Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Lego Harry Potter Siamo nella parte di Lego Harry Potter anni 5 e 7 Perché abbiamo finito gli anni 1 e 4 nello scorso video Quindi è a vedere se ve lo siete persi Senza ulteriori indugi, nuova partita, salvataggio 1 Sì, come vedete è la prima volta che gioco a Lego Harry Potter anni 5 e 7 Così come era la prima volta che giocavo a Lego Harry Potter anni 1 e 4 E sono molto curioso di vedere come va Allora c'è un po' di tearing, noto subito Vediamo un po' se migliora poi. Magari era solo quella scena. Cedric tutto rotto nella coppa, ma dai. Ok, qui ci sono i bulletti. Che stronzo d'Adley. Attenzione. Beh, gli anni 5, 6, 7 sono molto più oscuri. E dark, e... È... Insomma, tristi... Dei primi anni, eh, che sono molto più magici, tranquilli. Oh, il primo livello è nel parco. Possiamo salire su. con Harry. Con Utilizza la magia per fuggire dal parco giochi. Ok. Va bene. Abbiamo ancora il meccanismo del mago autentico. Tecnicamente, questo è un gioco uscito dopo il primo Lego Harry Potter. Vediamo un po' se è migliorato qualcosina. A me sembra più o meno tutto uguale. Non mi sembra che ci sia qualcosa di particolarmente diverso per adesso Tranne l'animazione della bacchetta Un po' diversa e... Ok, conosce già Vingardium Leviosa Perfetto Vediamo un po' cos'altro conosce eh. Andiamo di Vingardium Leviosa anche qui Premi Y per selezionare aerei Usa la media uscire dal parco giochi Va bene, grazie Però io qui volevo fare questo ok dadri forse è un personaggio forte che ci, perm ci permette quindi di utilizzare le manopole ok andiamo a sbloccare il primo personaggio di lego harry potter dadri in maglia grigia perfetto giustamente e dadri non può fare bene o male quasi niente a parte tirare roba credo possiamo salvere sul dondolo solo i personaggi forti possono tirare le maniglie arancioni lo so grazie Perfetto, un po' di monete extra così, random. Allora, perfetto, posso distruggere questo. So che per andare avanti là bisogna, bisogna usare il vingardino di eh, però a me piace esplorare un po' in giro prima. Andiamo anche sugli scivoli. Hoppa! Ok. Qui si può attivare, sì. Però ci dà poco o niente. Si può saltare anche qui. Perfetto Ah continuano a saltare ci la monete eh? Quante volte Ok finito Poi attiviamo questo Stendiamo qui su questo scivolo che è un po' più basso Per bambini Ok Allora Che incantesimi conosciamo Per adesso non sembriamo poterne avere Di incantesimi eh? Non possiamo salire qui Devi indossare le scarpe appiccicose per camminare su questo muro Ah, però le scarpe appiccicose hanno messo in questo gioco Allora, andiamo un attimo sull'altalena Allora, vediamo un po' cosa si può fare Ok va, va bene Non sembra particolarmente entusiasmante Ok, allora tiriamo via questo E possiamo quindi uscire dal parchetto con Dadri che deve fare il forzuto del momento. Vai. Tac. Ok, ci sono delle lievi migliorie per adesso. Però, per, cioè, niente di che per ora, eh. Proprio lievi. Perché è entrato fuori un triciclo dal cassonetto? È entrato fuori un po' di tutto dal cassonetto. Ok, altra roba da distruggere Distruggi l'autorotta e con i pezzi di lego costruisci un ponte per attraversare Ok Calmo però Silente, eh Tanto qua dietro c'erano dei pezzi nascosti e tu non me l'hai detto Stronzolo stron, Silente Qui non posso salire Ok Andiamo a vedere di qui cosa c'è Altre piante Da distruggere, eh? sì Ecco qua Sono curioso di sapere più che altro come gestiscono anche il fatto che tecnicamente Harry abbia già imparato gli incantesimi dai primi anni Quindi spero non ce li facciano reimparare A caso Allora, quello non posso colpirlo, no? Zero Nemmeno con Dadri, neanche meno Dadri Allora Distruggi l'autorotta eh. Ah, ok, con Dadri, perfetto, qui, una maniglia Prendila e con Harry poi possiamo fare Wingardium Leviosa. Là sotto c'è qualcuno, lo vedete? C'è una ragazza là dietro. Possiamo salvarla in qualche modo? Tieni premuto. No, ok. Eh no, qua mi sa che serve la Magia Oscura. Ci sono le, le scintille rosse. Quindi Magia Oscura. Strano che per salvare qualcuno serva la Magia Oscura, però. Ho un controsenso. Volevo andare a vedere se. Dai però non buggarti per favore Volevo andare a vedere qui dietro C'era magari qualche gettone nascosto No zero Ok andiamo avanti allora Gettone blu Come ben sapete Top il gettone blu Allora Qui non c'è niente da fare giusto? A parte lì che forse possiamo colpire appunto quel mattoncino lì Però non con questo incantesimo evidentemente anche qui vedete ci sarebbe questo Vabbè Colpiamo quello allora Niente anche qui hmm. E Prendiamoci questi Gettoni d'oro nel frattempo Ecco qua a me piace distruggere un po' tutto nei giochi Lego, eh Sappiate che se seguirete i miei gameplay Vedrete tante robe distrutte Perché è quello che mi piace fare nei giochi Lego Mi piace raccogliere tutte le monetine Cercare di fare il più possibile all'interno del videogioco Oppure sapendo che nel primo playthrough Non è possibile fare il 100% nei livelli Ma sei proprio lontano dal 100% dei livelli nel primo playthrough, eh Lontanissimo Ok, eh, distruggiamo anche questo ecco qua perfetto altre monetine quello che vorrei provare a fare nei primi play true è comunque il livello di mago autentico ovvero quella barra che vedete lì nel centro in alto a... nello schermo che permette di di ottenere appunto un mattoncino d'oro Ok, qui devo costruire. Come nel primo gioco. Allora. Vai. la sera hanno un po' migliorato questa, questa cosa perché qui era, era davvero pessima. Questa, questa meccanica qui era davvero brutta, eh. eh può anche, posso anche metterlo qui ma non conta tanto. Posso far così e siamo sopra. Questi non posso ancora colpirli, ci serve un incantesimo. Per evocare quella roba Beh, andiamo qui dentro Dove verremo attaccati dal dessenatore Sarà una boss fight? O sarà il primo combattimento? Ci faranno vedere come combattere? Sì, primo combattimento Ah, tiriamo expecto Patron così random Vai, vai, vai In continuazione Sto solo spammando X Quindi, boh, niente di che Tra l'altro non ne arrivavano così tanti di dissenatori, eh. Sembra un po', un po' strano che ne arrivino così tanti, sinceramente. Non è che dobbiamo farci colpire, perché tecnicamente... Venivamo colpiti, appunto. Oh no, ho usato la magia che ho usato tipo da, da subito c'è il ministro della magia che era lì oh non si sa Dudley completamente rincoglionito poverino Vernon incazzatissimo che ci male carini i sogni così ed ecco l'ordine della finice vola con la scopa quindi qui. ma dai non ho preso il gettone blu ma vaffanculo va guarda continua a non prenderlo di pochissimo infame posso colpire qualcosa? no non posso tirare nulla carino però che ci facciano usare la scopa non è particolarmente entusiasmante però è carino Ecco qua l'importante è prendere tutti questi gettoni blu. Eh buonanotte. La prospettiva mi ha ingannato anche qui. Niente. Partito, il mago, mago autentico non lo faremo mai. Non è soddisfatto, ma l'occhio di noi. Ah Ecco, Tonks. Che sta facendo? Non, non accadeva questa cosa nel, nel film, né nel libro. Ok, ieri siamo qui. Dovremmo girare tutti? Dobbiamo girare tutti questi cosi? Peccato aver mancato clamorosamente tutti quei... Ah, dobbiamo salvare Malocchio, non lo immagino. Ok. Tutti quei gettoni blu comunque, peccato. Non so se si può fare qualcosa qui intorno, eh. Eh ti posso mettere qui, immagino. Vieni un attimo. Qui. Poi tu invece qui Sì Ole, un po' di monetine Un bel po' di monetine anzi qua ah, tra l'altro questa cosa la dovevamo fare Perché dobbiamo salvare tre persone noi Ok Nel frattempo però vediamo di raccattare qualche moneta eh. Forse, forse, forse, forse a livello di mago autentico riusciamo comunque a farlo Forse Tra l'altro le monete rimangono a terra più a lungo rispetto al primo capitolo Molto più a lungo Adesso devo montarlo da qualche parte eh? Qui Oh Sì, era da montare lì Tu qui, sopra Bene però, dai mettiti bene per favore Grazie Poi tu qui, dietro immagino Non credo so sopra No, ok, sopra Buono Ok, abbiamo soccorso anche Tonks Bene, così Qui abbiamo un Wingardium levioso da tirare Eh, butta fuori una cascata di monetine Ah no, sto facendo crescere dei fiorellini. Che poi posso ovviamente distruggere per raccattare monete E questo è uno su 5. Ok, ce ne sono quindi altri in giro di questi Qui non posso colpire più nulla O sì che posso Guarda qua, roba segretina eh Posso distruggere tutto quest'albero e prendere un botto di monete in più tra l'altro Ottimo qui posso far così e qui così e ecco qua perfetto mi serve mi se, me ne serve un altro per poter proseguire nel livello intanto però tiriamo su questo e ecco qua 2 su 5 qui ci sono magari delle monete nascoste eh infatti sapevo io nella prospettiva nascondono sempre monete anche molto interessanti come, queste, come questi gettoni blu appunto. Ok questo drago magari vediamo più avanti cosa possiamo farci. Attiviamo anche questa. 3 su 5 perfetto. E andiamo a distruggere un altro po' di roba. E ecco qua. Kingsley puoi anche toglierti dalle balle grazie hai bisogno di reducto per distruggere gli oggetti di ego argentati, premi Y per selezionare Kingsley, ok Kingsley quindi immagino che lo sappia già fare quindi vai distruggilo e l'effetto anche mi sembra leggermente migliorato e perlomeno non dobbiamo più selezionare il Wingardium Leviosa quando è ovvio quello che vogliamo fare Devo colpire le colonne. Devo farlo. Oh. Cosa è servito sto coso? Devo andare più in alto. Ah, ok, qui. Ok, perfetto. Sì, l'abbiamo salvato per modo di dire. Ce l'abbiamo quasi ammazzato, poverino. Vabbè. Vabbè. Questo. Oh. Ah qui abbiamo Un altro vingardium leviosa da tirare E siamo a 4 su 5 Eh ne manca uno Dov'è? E si sì, definitivamente Rimangono in terra più a lungo i gettoni Meglio eh Meglio come cosa, che rimangono a terra più lungo. Questo posso distruggerlo, grazie a Kingsley. Pure questo. Eh, però, senza tutti quei gettoni della parte con la scopa, diventa poi difficile, eh. Riuscire a ottenere comunque il mago autentico. Anche se qui stiamo prendendo un botto di gettoni. Ne manca ancora tantissimo. Questo, tra l'altro, non ho ancora. Ah c'è un personaggio dentro Però non posso Distruggerlo mm. Ok Questo coso qui l'abbiamo fatto Possiamo distruggerlo Sì Ok Da annotare mentalmente Che tutte le cose che creiamo Poi possiamo anche distruggerle Per ottenere altre monete Allora qui ci sono altre monetine nascoste Sì e mo tocca scovare Dov'è l'ultimo. È là? Eh? Questo qui è? Eh? Sì, questo. Trovato. Ok, vediamo che cosa mi dà come premio. Un botto di soldi. Ottimo. Ho paura che non basteranno comunque. Eh. Ce ne servono molti di più. Molti molti di più. Vabbè abbiamo fatto comunque quello che potevamo fare Credo Possiamo distruggere anche queste cose C'era anche la... lo stagno è vero Andiamo a vedere anche nello stagno E distruggiamo pure questi Che ci danno comunque un po' più di soldi eh. Ecco qua Qui nello stagno Vediamo cosa c'è Vediamo cosa si può fare può salire su questa barca e muoversi velocemente per prendere le monete eh speravo in qualcosa di un po' più interessante e invece no. Nope. vai è giunto il momento quindi di finire quello che abbiamo iniziato vai Harry e salviamo anche Malocchio poi Ma Malocchio ha perso il suo bastone cercalo in giro Va bene, se non poteva prenderselo lui Bene, abbiamo dato il bastone al vecchietto Ora Malocchio Moody può fare qualcosa? Ah, possiamo andare lì e finire il livello Nel Malocchio può magari distruggere sto coso No, niente, Cioè nessuno può distruggere sta, sto robo qui Assurdo Forse serve la... è di vetro magari, quindi serve tipo la mandragola, qualcosa di questo tipo. Vabbè, andiamo qui, immagino anche quella luce, voglio dire, finisce il livello. Credo. Eccolo qui, la casa di Sirius. E questa era perfetta per essere fatta a mo' di Lego, eh, perfetta. Vedete che ogni tanto, come a livello di frame... Ecco Creature... A livello di FPS non è proprio il massimo anche questo. Mi sa che anche questo qui a livello di ottimizzazione non c'è andata bene su PC, eh. Abbia, ovviamente se voi volete acquistarli questi, prendetevi la collection. Se cioè, no, Non acquistateli su PC. Io l'ho fatto più che altro per farvi video. E anche perché su PC costavano letteralmente 2 euro eh, da Steam. Quindi vabbè. Però se volete acquistarli per giocarli effettivamente, divertirvi, magari completarli anche il più possibile al 100%. Prendetevi la collection ovviamente E la collection non esiste su PC Esiste solamente su due console Quindi PS4, Xbox One e Switch Non su quelle nuove Anche se credo possa essere retrocompatibile Credo, almeno su Xbox può darsi che lo sia Ah tra l'altro non abbiamo ancora finito il livello Ok, forse allora riusciamo ad ottenere il mago autentico Se c'è anche questa parte Subito eh, però magari La speranza è l'ultima a morire Altro qua non sembra che ci siano molto, eh, molti Molti cose con cui interagire Signor Weasley faccia lei Questo Vingardium Leviosa Si sì. E qui Altro Wingardium. E quindi immagino che lo possa fare anche qui sì. Vabbè sono comunque soldi eh. Sono soldi Poi qui dietro ci sarà gettone invisibile No non posso passare qui dietro un posto giusto no. Ok. Gettoni nascosti qui. Vediamo un po'. Non sembra. Anzi, ci sono solo sti cosi che fanno così e lo fanno solo una volta. Ok. Eccoci qua. Questi li possiamo colpire? No. Possiamo colpire quelli però. Poverini. Abbiamo ammazzato tutti. Compreso Harry riparare gli oggetti Lego blu rotti Ah Arthur può riparare gli oggetti rotti Interessante Bella come cosa Vai Ripara ripara mette un po' troppo tempo eh, però eh Vabbè. Comunque li ha riparati Un po' di monetine Ed ora cosa possiamo fare qui? Sì sì sono migliorati gli effetti degli incantesimi Comunque Da eh, un gioco all'altro Ed ora possiamo Per spostarti verso un altro luogo Ok Però prima vorrei fare così Ecco E vai andiamo Da quest'altra parte immagino sì Perfetto Allora possiamo fare così Così Niente andiamo in giro a disturbare tutti Però dettagli Questo Poi qui possiamo colpire questi Sì Guarda quanti, quanti soldi Peccato che siano andati tutti dall'altra parte eh. Cioè, almeno quelli d'oro siano andati tutti dall'altra parte Mannaggia loro Allora qui cosa c'è da fare Vediamo un po' Vai così. Ok, bella questa parte al ministero. Sì, sì, però io volevo tornare qui un secondo, grazie. Volevo finire di fare le mie cose. Non mettermi fretta, gioco. Ecco qua. Perché se devi avere fretta pure a giocare con i Lego. Eh, a questo punto, boh, prenditi un Battle Royale e gioca quello. Cioè come Ubisoft che era... aveva in sviluppo 12 Battle al contemporaneamente. Complimenti Ubisoft. Sempre lungimirante mi raccomando. Allora... Che abbiamo fatto? Andiamo a fare questi. Poi questi. Ecco qui. Questo. È molto grande questo spazio, eh. Molto, molto grande. Che altro non sto trovando altre missioni altre, altri oggetti contati da fare Oddio questo cosa vuole? Oh Ora qualcosa? Tanto noi prendiamoci un po' di monetine Possiamo saltare qui sopra, sì Perfetto Ah, è meglio saltiamo sopra qui e poi qui Con un botto di monete qua è che forse forse il mago autentico riusciamo a sgamarlo è eh, forse ne dubito ancora perché ci manca ancora un bel po però magari eh che ne dite vediamo se si riesce a fare qui abbiamo un serpente d'oro però non è interagibile in alcun modo. Arthur smettila di molestare la gente. Però potrebbe esserci magari un gettone, no? Zero proprio. Qui si può fare così però. Qualche monetina in più la possiamo prendere. Ecco qua. Poi oh, mi sa che abbiamo finito, qui non possiamo colpire nulla. Mm. Nada. Quel tipo col punto di domanda non so cosa voglio, sinceramente. Questo tipo qui. Io ho distrutto le sedie. Vabbè, se ne farà una ragione. Ok, aspettate, forse posso riuscire a. Ad ottenere comunque qualche monetina qui. Dai, raga, non voglio arrivare al 99% di mago autentico e non farlo al primo livello. Prendilo, grazie. Dai Guarda che Quanto poco manca Ok ti ho distrutto tutte le sedie Sei contento? Vuoi che distrugga qualcos'altro? Mi sa che non voleva che distruggessi le sedie Così a naso Io però l'ho fatto Magari devo interagire con sto coso? No o devo parlare con lui con Harry Potter? Non credo però Nope Ok Qui ho fatto praticamente tutto quello che potevo fare Niente ragazzi Mi sa che il mago autentico l'abbiamo mancato per pochissimo Adesso noi costruiamo questo col il Wingardium Dai su. Vai Oh altre monetine Ditemi che con queste ci arriviamo? Sì! Godo! Forse erano proprio le ultime, eh. Mi sa che queste erano proprio le ultimissime. Perché ho la sensazione che lì il livello finisca. Ma che abbiamo fatto? Poverino! Ma gli abbiamo fatto arrivare un aereo di carta esplosivo in testa. Ma tutto contento quel mago che viene poi trascinato dall'altro. Vediamo, e se questa è la fine del livello, proprio... Sweet spot, ok. No, ce n'erano altre. Va bene allora. Eravamo abbondantemente dentro. Guarda qua. Abbondantemente proprio. Eh, ce n'erano di monete blu. Un Casino. Questo mago ha perso il suo rospo, cercano in giro. Va bene. Va bene, mago. Ok, accendiamo le lampade. Qui dentro abbiamo un po' di monetine Sì, così se ce la facevamo Ok, mi ero preoccupato per niente ragazzi E' solo che avendo perso tutte quelle monete Là nel, nella zona con la scopa Nella fase con la scopa Pensavo davvero di Ormai Ah, devi conoscere gli oggetti Devi conoscere la magia nera, ok Dubito che possa conoscere la magia nera Harry Potter Però, dettagli Ok, abbiamo acceso un po' di luci in giro Interagiamo Vai con qualcosa Distruggiamo tutto Qui devo passare dentro eh, Weasley Puoi riparare questo vero? Sì Troppo lenta comunque questa animazione eh? Troppo troppo lenta davvero Questo lo possiamo Ok Possiamo fare così Abbiamo trovato il rospo del tipo Possiamo darglielo Hai trovato l'ospedale del mago? Riportaglielo Vai, ciapa Grande mago uh, Che aiuto incredibile Cosa mi hai fatto? Oh, vabbè, io prendo un po' di monete Poi possiamo creare Il nostro timone E andare Siamo entrati qui non c'era niente qui dentro? Ah, no? Ok. Simone. Lo portiamo qui. E ci andiamo. Ora il livello probabilmente finisce. Azza. Ufficio misteri. Va bene e c'è l'udienza eccola l'ambridge guarda lì come perfida subito Eeeh. ecco che arriva silente <ride> Ah, non sapevano che l'avevo usato per salvare uno? Vabbè, fortissimi maghi, no? Cioè, sanno che ti sei tolto una caccola dal naso, ma non sanno che l'hai fatto per salvare una vita. Che stava per crepare, che c'era un dissennatore lì. Le contraddizioni del mondo magico. <ride> Bello. Harry Potter è un elfo libero ora livello completato gioco libero sbloccato quindi più uno mattoncino dadri in maglia grigia sbloccato mago autentico fatto con un po' di brivido ma inutilmente totale gettoni iniziamo subito con un 120 131.000 sì. 131.000 dignitoso dai quindi mattoncino d'oro 2. Ok. Continua storia. Quindi non ti dà più il mattoncino d'oro per... No, beh, ma non abbiamo... Non abbiamo comunque salvato nessuno studente in pericolo. Non c'era lo studente in pericolo da salvare, no? Allora. Agrid. Salve Agrid. Dove stai andando? Vediamo un po' che incantesimi possiamo usare qui. Allora, Lumos non lo possiamo ancora utilizzare. Romy Guardium Leviosa ce l'abbiamo di base. Questi lucchetti grossi per andare a Nocturn Alley Non li possiamo ancora rompere Ok A questo punto però ragazzi direi che per questo video è tutto Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine Questo primo video di Lego Harry Potter Parte anni 5-7 Abbiamo iniziato il quinto anno E questa quindi era la parte 1 del quinto anno Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto Di commentare e di iscrivervi al canale Per non perdervi i prossimi caricamenti Aggressure Sphere. È tutto, al prossimo video!